Chissà. Chissà se si sente. Prova, prova, prova, prova, prova. Prova, prova, prova, prova, prova. Prova, prova, prova. prova. prova, prova, prova. Ormai, Manipulite, nuova sigla di Non Aprite, questo blog. Parti in discoteca. Allora, passiamo, passiamo, passiamo, passiamo. Non so quanto tempo ho. Come potete vedere, ho persino le decorazioni natalizie sui vetri della porta <ride> Cazzo ragazzi, che bello è Natale Vaffanculo a chi dice vaffanculo al Natale Vaffanculo a chi dice vaffanculo al Natale Vaffanculo a chi dice vaffanculo al Natale Difendiamo il Natale Noi siamo i guerrieri del Natale Viva Babbo Natale Viva Iole Io Iule come si chiama l'essere che va a picchiare i bambini cattivi dalle montagne del nord? Come state? Grande Thomas Cholin? che è ormai ha 20k, 20.000 punti, 20.000 litri di sangue. Grande 80-90, nostalgico, nostalgico degli anni 90 e anni 80 soprattutto. Grande Ciarpamone... I guerrieri della fessa anche, beh certo per, ma, ma noi però io lo dico, eh, poi se volete non seguitemi Io sono inclusivo, per cui anche i guerrieri del cazzo Per chi è amante del cazzo, non me ne frega niente Io uh, sono amante della fessa, però eh, Qui c'è posto per tutti gli amanti di tutto ciò che vi fa stare bene Vuoi chiamarmi Bobby? Ex segretaria denunciano per Bobby? Allora io ho notato una cosa che quando, Adesso ho abbassato di brutto il microfono. Anzi, lo riabbasso. Abbasso ancora un po'. Prova, prova, prova. Io credo che, che sia troppo alto. Perché mi dà il giallo. Prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova. Ditemi se si sente. Comunque ho notato che riascoltando le live, perché io le riascolto ragazzi, sono fatto così Mi gracchia un casino sto microfono, forse lo tengo troppo vicino, cioè io non sono esperto di sta merda Quindi ditemi, datemi un feedback perché questo è un microfono da comunque 80 euro, cioè ve lo faccio vedere Dovrebbe funzionare bene, ma a me sembra che mi abbiano messo in un tugurio a registrare quindi adesso ho abbassato di brutto i volumi Ditemi come cazzo si sente Adesso facciamo una live molto roccambolesca Bene, bene, bene E soprattutto alle, le prime volte ero riuscito ad avere un effetto Con i bassi belli, poti, belli caldi Sai tipo DJ, no? E Ero riuscito ad avere un effetto così Mi piacerebbe tornare ad avere questo tipo di effetto Anche perché vorrei che l'ascolto della, della live sia... Morbido, piacevole, eh, anche perché io ogni tanto poi lo urlo Quindi non voglio dar fastidio con delle gracchiate pesanti Comunque, comunque, parliamo un po' di notizie, di, di... leggiamo un po' di notizie eh? tipo, tipo radio giornale, così per commentare Poi intanto se volete mi chiedete un po' di cose E poi parliamo di congiuriani, eh. parliamo dei congiuriani ma con calma è un po' volgare questa canzone, è un po' volgare questa trasmissione, questa live ho capito una cosa, cioè mi, mi sono iscritto tempo fa a tiktok, ogni tanto gli do un'occhiata adesso ci sono le live, ragazzi tutti vanno in live, tutti bambini, ragazzini, ragazzine, ragazze ragazzi, signore, shuri, tutti in live dalla mattina alla sera c'è chi ha 10, c'è chi ha 5, c'è chi ha 3, c'è chi ha 20, c'è chi ha 200 spettatori. Ormai non esiste più il VIP, cioè non esiste più colui che è un VIP perché quello è seguito, tipo Gerry Scotti. Cioè esiste ancora ma è, è un rimasuglio di quello che sarà il passato. Or si sta un po' distruggendo questa, questo mito del, del VIP, no? Tutti siamo VIP. Infatti io quello che, che, che sto cercando di portare non è proprio questo, nel senso vabbè mi piace anche fare il simpatico ma è, è parlare, cioè, portare un contenuto e creare una comunità. Una comunità. <ride> Intanto mi bevo un cafferino con <ride> Salute Thomas, tanto lo sai che alla fine dell'anno saremo davanti a noi. Uh, uh, uh. Scusate, un tavolino piccolo perché c'ho tutto un... un... C'ho il computer che è enorme il tavolino è piccolissimo Cosa faccio qua con la luce spenta? Cosa spenta? Cosa spenta? Ma non cambia un cazzo Cioè si vede pochissimo la differenza Quasi quasi la tolgo, almeno non mi spara nell'occhio Allora ragazzi Grande ciarpamone ma Charpamone, ma tu segui anche su altri social? Non avrete visto il sei? Perché non ti associo a un altro nick? Fammi sapere. Allora... Vediamo un po' di notizie. Che notizie ci sono dal mondo dell'otto? Anzi no, facciamo così, visto che la live si chiama per l'appunto... Anticongiuriani unitevi, io voglio, voglio fare questo spiegare una volta per tutte, no non una volta per tutte lo dovrò ciao Dani lo dovrò rispiegare centomila volte lo rifaccio Congiuriano non significa quella persona a cui è piaciuto The Conjuring di James Wan cioè il film di Fantasmini di James Wan Congiuriano è molto di più è una persona che persevera grande watch film Davide e è quella persona che persevera in una serie di atteggiamenti che sono andato a definire in una, in una lista di sette fondamenti per riconoscere se sei o se un tuo amico è congiuriano. Il congiuriano numero uno pensa che i Warren, i personaggi riscritti nella storia cinematografica di questo franchise, pensa che i veri Warren siano degli eroi ecco, gli Warren non sono degli eroi sono persone che andavano in casa dei poveri sfortunati che credevano di avere credevano magari che avevano veramente delle invasioni di fantasmi io non, sono, non ho un apparecchio che stabilisce se lì c'erano o non c'erano i fantasmi io so che tutto quello che non è dimostrato scientificamente non c'è e, e questo è il mio modo di int interpretare tutto questo non significa che se tu mi, vieni da me e mi dici ah sì però potrebbero anche esistere sì, ipoteticamente potrebbero esistere certo, anche perché uno si chiede che fine farò quando morirò dove andrà la, il mio, la mia coscienza esiste un'anima? chi lo sa però appunto io ragiono così ragiono per ciò che è dimostrabile esiste ciò che non è dimostrabile Teoricamente non esiste. Eh, tipo, esatto. Grande par ciarpamone. Poi arriviamo anche a quello, bravo. Dopo arriviamo anche a quello. Rimaniamo su ogni punto. Così facciamo bene tutta la live su I cogiuriani. Quindi, questi due soggetti andavano nelle case a imbrogliare le persone. Perché non venitemi a dire cazzate che li aiutavano. Perché questi due furbetti non è che vivevano di, di rendita Magari o vivevano di rendita, ti sto dicendo una cazzata Però andavano là e probabilmente si pigliavano anche qualche compenso Per scacciare i fantasmi Quindi non sono eroi eh, E non posso neanche essere querelato da nessun parente dei Warren Perché mh, devono dimostrare che i fantasmi esistono Per potermi dire che loro li scacciavano O comunque... Facevano in modo che l'anima del fantasma Tornasse ad avere la sua pace Ma va a cagare va. Poi, secondo fondamento Il congiuriano crede che la tavola Ouija funzioni Funzioni veramente Qua ci sono due concetti insieme Cioè, il credere ai fantasmi Perché la tavola... Grande School Cage Congiuriano è un film, bravo Perché è giusto di, di, di dividere il mondo dei congiuriani Non è il mondo dei film È il mondo degli idioti e i film invece sono un'altra cosa. Nel punto 2: il congiuriano crede nella Tavola Ouija, è perché crede uno all'esistenza dei fantasmi e due è talmente analfabeta funzionale che non sa che la Tavola Ouija è un gioco di società inventato che non ha nessuna storia folcloristica, storica, di nessun genere. Quindi, questo, questo punto 2 unisce due aspetti del congiuriano. Il congiuriano definisce un film come The Conjuring, un capolavoro... Eh, non, non, non, non andiamo prima dei punti, perché sapete, i, i gli anticongiuriani esperti, come watch film, sanno quali sono i punti. Poi, terzo punto, al congiuriano piacciono tutti i film del The Conjuring Universe, quindi non solo i primi due o il primo, che sono film che abbiamo già detto cento volte potenzialmente accettabili, belli, non è che se uno dice che sono brutti sono belli, io lo, lo taccio di povero idiota, anzi, è, è oggettivamente bravo James Wan come regista e, e sono confezionati abbastanza bene. Poi, comunque detto ciò, ho deciso che me li riguarderò tutti, farò una, un mega evento dove guarderò tutti i film del Conjuring Universe e riguarderò anche quei due lì perché... Secondo me qualcosina da dire c'è anche ah, Sì sì, ieri un congiuriano ha detto che Get Out è il peggior film della storia cinematografica E Annabelle invece è un capolavoro E vabbè e, Quindi, quarto punto Al congiuriano piacciono i film di fantasmi Tratti da storie vere, quindi non sto dicendo che al Congenello piacciono i film dei fantasmi A me piacciono i film dei fantasmi Ne ho visto giusto ieri sera uno bellissimo che è un cult che non avevo mai visto Che è The Haunting In italiano i... Eh, come si chiama? Oh, cazzo Scusate la mia mente eh, la, mia, la mia mente ormai è andata, spero che non sia una cosa... Gli Invasati si chiama di Robert Wise eh, e veramente ve lo consiglio tantissimo altro che dei Congeli, me l'hanno consigliato ringrazio tantissimo l'amico che me l'ha consigliato, era una lacuna enorme che io dovevo colmare l'ho colmata, ne ho tante altre da colmare ma eh, sinceramente va bene così, insomma non me ne frega assolutamente nulla ritengo comunque di essere una persona molto capace di leggere o capire i film e capire il cinema al di là della del, quantità di film che ho visto e continuerò a ribadire il fatto che non, non sono così non ho così tanti film sulle spalle, ecco. Watch film vocifimero soprattutto horror nel senso non ho tanti film horror sulle spalle eh. se Annabelle è un capolavoro io sono il Johnny Depp e tu e io sono Bravo School Cage e io sono Brad Pitt quindi se Annabelle è un capolavoro, School Cage è Johnny Depp e io sono Brad Pitt. Comunque non, so, non mi sorprende è un discorso antico quanto l'uomo. Quindi il, il punto è, non è che ti piacciono i film di fantasmi, perché piacciono anche a me, ma ti piacciono quelli tratti da storie vere. E Anche qua c'è un gioco. Cioè quello che un film di fantasmi non può essere tratto da una storia vera, perché i fantasmi non sono veri finché non si dimostra l'esistenza. Quindi... C'è un po' di analfabetismo funzionale nel dire mi piacciono i film di fantasmi tratti da storie vere. Cioè, sei così tonto che non capisci che ti stanno pigliando per il culo. Cioè, il marketing di quel film ti sta pigliando per il culo. Poi, quinto punto, per capire se, o quinto fondamento per capire se uno è congiuriano o no... Il congiuriano pensa che James Wan sia il miglior regista di horror mai esistito e qua vengo ai punti che hanno appunto citato anche Watch Film e altri Il congiuriano è convinto che James Wan sia un genio assoluto e qua non va bene. Le persone devono iniziare a capire l'italiano, il senso delle parole, il significato e il peso delle parole. Eh, se uno dice che The Conjuring non è un capolavoro, non sta dicendo contemporaneamente che The Conjuring è una merda. Io mi ritrovo sempre in, questi, in queste situazioni in cui io dico no, The Conjuring non è un capolavoro e le, le persone mi dicono, eh vabbè, ma non è mica una merda. E io non ho detto che è una merda. cioè imparate ad ascoltare le parole, imparate ad ascoltare l'italiano, porco di quel maledetto. Okay? E io sto facendo questo, questi fondamenti Sto delincando questi fondamenti Per farvi capire Quello che da ormai anni dico Anzi anni Un annetto, due Che ho, ho iniziato questa mia Scherzo Scherzo battaglia contro i congiuriani Perché non, è, non li odio Li compatisco semmai Poi il congiuriano Punto numero 6, Ha un cugino, un amico o un conoscente Che ha avuto un'esperienza paranormale in questo punto chiaramente si evince l'idiozia della persona, la, la bassezza culturale e eh, anche quello che è uno dei fondamenti importanti per definire un congiuriano, cioè il fatto che il congiuriano non segue il cinema horror per la passione del cinema o dell'horror, ma segue questi due generi, questi due temi, perché... È affascinato, è attratto dal mondo dell'occulto del soprannaturale. Quindi non riesce a scendere queste due cose. Allora, io a livello personale non sono attratto dal mondo del sopra soprannaturale, non sono attratto dal mondo dell'occulto, ma in termini cinematografici lo sono molto. Mi, piace mi piacciono tantissimo i film horror eh, con temi eh, legati al mondo dell'occulto e del soprannaturale fantasmi eccetera ribadisco ieri ho visto il film di Robert Wise gli invasati che è un cult del 1963 è un bellissimo film e, e lo consiglio tantissimo il tema del soprannaturale trattato in un modo molto elegante molto sensato sesto e ultimo punto che definisce il congiuriano poi non venitemi a, a rompere i coglioni che non avete capito perché non decidete voi che cosa significa congiuriano o no, lo decido io perché l'ho inventato io, punto il congiuriano, il sesto punto è mi passi il link per vederlo e questo è un po', questa è l'estrapolazione le, le, le, le di una frase che il congiuriano posta sotto spesso sotto i film, eh, sotto le notizie di film, sotto gli articoli che pubblico io sui vari gruppi social eccetera eh, e quindi definisce anche un po' la bassezza morale del congiuriano il congiuriano che dice tanto di amare il congiuring universe l'ha visto tutto su alta definizione o un altro sito di questo genere dove viene illegalmente mm, caricato quindi il congiuriano non ha neanche capito l'intelligenza di capire che ama un franchise come io potrei amare per esempio Phantasm non ha neanche la decenza di dire io lo, lo amo e, e mi pago il DVD, il Blu-ray o il biglietto del cinema o il noleggio digitale legale quindi questi sono i sette punti mi sono spiegato e spero adesso leggo un attimo i vostri commenti poi magari parliamo anche d'altro e poi ritorneremo un po' sui congiugliani eh, dicevo il congiugliano il watch film dice il congiugliano definisce un film come The Conjuring un capolavoro horror contemporaneo ma non ha mai visto Hereditary che è comunque è contemporaneo The Witch, Relic Relic tra l'altro che è un bellissimo film che abbiamo visto in anteprima alcuni che mi hanno seguito seguitemi perché io vi tengo aggiornato su un sacco di cose e mi tengono aggiornato a me i miei supporter e quindi diventa tutto un lavoro di squadra alla fine eh, e, e per questo ringrazio eh, oggi cito solo loro due però ringrazio anche tutti gli altri eh, ringrazio Lorenzo Sorrentino e, e mm, Dante Lucifero dal gruppo Telegram perché sono veramente super super sul pezzo sempre cioè sono... Serrentino, scusate, Lorenzo Serentino, perdonatemi il lapsus. Eh, mi era sembrato di averlo detto male, infatti, e eh, eh, eh, mi sono corretto. E, quindi seguite il gruppo Telegram, seguite tutto quanto, bla, bla bla bla bla bla bla. Comunque, anche se si, eh, non li capirebbe perché apprezza solamente i film dove si gioca sui classici escamotage, jump scare, tratto da storie vere, eccetera. Sì, in realtà, The Conjuring è un film di una basi basilare, di una semplicità mostruosa, ma è anche girato molto bene con eh, una serie di aspetti tecnici molto curati e diciamo con fin di genere, con quella, quella eh, bravura tecnica fa, il suo, fa la sua porca figura, tant'è che è diventato molto noto, ecco, cioè, ha reso diciamo mol anche molto commerciale un genere che era di nicchia prima, capito? Cioè, qui, poi dopo qua si possono aprire mille discorsi. Vabbè, poi c'è un congiuriano che ha detto che The Get Out. Scusate, che Get Out, il film di Jordan Pill è un film orrendo, il più brutto della storia del cinema. Ecco già, ecco, un congiuriano potrebbe essere uno che si esprime in termini assoluti come questi, eh, con molta facilità. Cioè, un conto è dire che i film di Daci che Baldi sono i peggiori de, della storia del cinema, ma non ci vai troppo lontano, anche se stai generalizzando e stai dando. Una, stai facendo un'affermazione molto estrema, però eh, non ti allontani molto. Ma dire che Get Out è premiato e app apprezzato da critica e pubblico in tutto il mondo, cioè puoi dire non ti è piaciuto, non è il tuo genere. Non lo ritieni un capolavoro, certo. Sono tutte cose a considerazioni accettabili. Ma dire che è il peggior film della storia cinematografica è un po' da congiuriare, insomma. Vabbè, ma poi se gli piace Annabelle... Eh. E se Annabelle è un capolavoro, abbiamo già detto, comunque se non mi sorprende, beh. ma da sempre la massa segue ciò che le grandi distribuzioni propinano. La differenza è che una volta c'era più gente che rompeva le palle e questi erano intellettuali, pseudo intellettuali. Oggi se vuoi lavorare e mantenere il tuo lavoro devi però eh, posare come ha fatto Juan. Ma sì, allora se vuoi fare i milioni che ha fatto Juan. One non intendo, ragazzi, cioè, non intendo quello di Bim Bum Bam, eh. mi raccomando. Non, non One di Bim Bum Bam, One di Bim Bum One è un mito, è un mito assoluto, eh. cioè. Sto parlando di James One, non di One di Bim Bum Bam, il nostro amico rosa. Comunque se vuoi fare i milioni e, te, e sei bravo come James One, forse ce la fai oh, è bravo, eh, non, perché devo, devo ribadire queste cose, perché sennò sembra che se non dici una cosa vuol dire che hai implicitamente ne detto un'altra, no, non è vero, l'italiano non è questo, Gesù è miglior regista dell'horror, non lo è infatti, ma eh, conoscono Kubrick, Ari Aster, Dario Argento dei tempi, Mario Bava, eh, ma anche, anche minori, esatto, meno conosciuti, Lucio Pulci, che sono registi che sono stati sempre sputati in vita e mo per fortuna anche grazie a persone che li hanno difesi in vita e in morte e tuttora li difendono, stanno risorgendo infatti è uscito anche un bellissimo documentario su Luce Fulci sì erano sette, penso di averli letti tutti, perdonami se l'ho assaltato qualcuno, non credo però eh gli invasati di eh, Robert Wise va visto al buio e quelle... Mamma fa una paura, bravo. Ma fa una paura ragazzi, cioè... Beh, e lì è la grande capacità di costruire la suspense e con elementi di linguaggio cinematografico. Non una suora del cazzo dietro un fottuto quadro. Che non fa paura, fa ridere, cioè. Te lo fa mosciare proprio. Perché? Uh, sì, sì, sì, all'avanguardia Sì, l'uso del sonoro, ma è pazzesco Guarda, vergogno, Mi vergogno tutto quello che volete di non averlo mai visto L'ho visto ieri sera Io ribadisco Quello che, che faccio io qua è portare avanti eh, un discorso di filosofia Con cui guardare il cinema Non ho mai detto di essere... Un cinefilo di quelli che hanno visto tutti i film eh, eh, O anche i capisaldi di averli visti tutti quanti Anche perché poi caposaldo Se vai a parlare con un critico Cioè non, non lo conosce quel film lì Cioè vi eh, assicuro io conosco critici di, di 80 anni che, che sono molto competenti E, e nel mondo dell'horror se ne fottono allegramente quindi. Non vuol dire che non capiscano un cazzo di cinema, vuol dire che puoi approfondire poche cose nella vita. Eh, se vuoi anche vivere, avere lo spazio di vivere. Eh, Get Out Capolavoro... Ma Capolavoro non... no, però, può... però ci sta che uno dica Capolavoro, nel senso è molto più credibile. Per me no, però comunque è un grandissimo film. Mm, soprattutto se lo si paragona eh, cioè se, se lo si incala solamente nell'universo del cinema di genere Allora sì, capolavoro, tra i capolavori Get Out ha gettato le basi per un nuovo tipo di horror Sta un po' afroamericano mm, Sì, diciamo più che altro non è Get Out che l'ha fatto È proprio Jordan Peele cioè Nel senso che tutto quello che lui fa giustamente usa degli attori di colore perché lui è nero perché cazzo dovrebbe usare degli attori bianchi <ride> cioè si identifica con, uh, con le persone nere guarda caso perché lui è nero quindi è giusto così poi ci può anche stare che faccia un film con un bianco perché ha deciso di fare un film che parla di una situazione tipica in cui sono i caucasici a, a essere protagonisti in quella storia lì ma Uh, io penso più che il film in sé è proprio lui che porta avanti neanche un discorso politico o sociale, semplicemente lui è nero e quindi fa i fincoli neri cioè. ma sarebbe assurdo per esempio se io domani mi metto a fare un film e la prima cosa che faccio è pensare ok, voglio tutto il cast di neri perché dovrei? Cioè, non, mi non mi verrebbe mai in mente di farlo ma se mi proponessero però di fare un film ambientato nel Bronx allora direi, beh certo, eh, dovrò scegliere un cast di neri E lo faccio anche volentieri, per carità Ma mh, se devo inventarmi un cortometraggio mio fatto in casa Non è che vado a cercare gli unici tre amici di colore che ho e, e, li, e gli dico, poi per favore recitare il mio film? Perché il mio primo film, guarda, lo voglio fare con un nero Ma che cazzo vuol dire? Cioè, Quindi, eh, non, secondo me, non è proprio neanche una grande volontà è più una consapevolezza che acquisisce lui dopo, rendendosi conto che la sua fama ha un potere. Il potere è quello anche di cambiare le persone, cambiare la mentalità delle persone. Eh, più che altro abituarsi all'idea che le persone possono essere di qualsiasi colore e non vanno giudicate dal colore, dalla, dal gusti sessuali, dal... Stavo per dire dalla religione Ma io le persone le giudico dalla religione Nel senso che per me le religioni non dovrebbero esistere Però comunque io le rispetto Vuoi, vuoi essere religioso? Fai il cazzo che vuoi Basta che non mi intralci E io non intralci te ovviamente Grande Dante Lucifero Ti ho citato prima eh Michele Suavi nel posto giusto al momento giusto, ma non l'ho capita questa affermazione, comunque Michele Suavi è un grandissimo regista che poi purtroppo è andato su, sul, sulla fiction televisiva, ma ai tempi in cui in Italia si, faceva anche, si investiva tanti soldi, si tanti soldi nella fiction televisiva, quindi c'erano anche cose potenti, e i registi erano affermati affermati nel senso erano conosciuti mi chiede, eh? ciao ciao a tutti di che si sì. ho appena finito di elencare le sette regole per individuare il congiuriano adesso stiamo parlando di Jordan Pille cioè, ma mi hai citato come congiuriano ma figurati guarda che mi offendo figurati No, ti ho citato come uno de, insieme a Lorenzo Serrentino che come uno di quelli del gruppo per, mi perdonano gli altri se non li cito più attivi nel segnalare le novità sia un video che uscite di film e ribadivo quanto comunque seguire me significa anche seguire un lavoro che in un certo senso è un lavoro di squadra dove i membri della comunità quando dico i membri della comunità mi viene in mente uh, Arga, la città dove è ambientato Midsommar, <ride> i membri della comunità, siamo tutti vestiti di bianco e la domenica scotenniamo un congiuriano e gli diamo fuoco <ride> Sto scherzando, io, io voglio bene i congiuriani, come si potrebbe volere bene, al, al, per esempio se tu sei un, un, un fattore, un contadino, hai eh, un ciuccio nel, nella stalla, un, un asino, ecco, come, gli vor, come, vuoi, come il fattore, il contadino vuol bene al suo asinello, io voglio bene al mio congiurianello. <ride> Lorenzo è un drago veramente, sì sì, è molto informato io, che lui, eh, abbiamo uscite eh, adesso. Non ti vantare, caro Dante? Sto scherzando ovviamente, fai bene a vantare. Ognuno si deve prendere i meriti che ha. Una pagina diversamente simpatica, ne ha sparata un'altra. Ultimamente, Dante è in, è in modalità flame pesante, si mette a litigare con tutti. Non faccio nomi, va bene Ma io sono per il perdonare sempre tutti Vai Gons, troviamo un congiuriano e andiamoci dentro <ride> No, no, vogliate bene al vostro congiuriano eh, Cercate di capire che non ci arriva Non ce la fa, non, è, non fa per lui eh, Che vi devo dire? Comunque vi avevo... dopo aver parlato un po' di congiuriani E aver risposto anche un po' alle vostre... Eh, i vostri commenti Volevo leggere anche un po' di novità Se c'è qualche novità Per esempio Proprio così al volo Ve ne dovete andare Arriva in streaming l'horror con Kevin Bacon e Amanda Seyfried Che figa Amanda Seyfried Scusate se mi... Kevin Bacon ragazzi Io ho un'affezione pazzesca per Kevin Bacon Lo adoro Ehm non conosco questo trailer, però arriva su Chili, però Chili, ragazzi. Non mi esprimo perché non voglio esagerare, però per ora non sono molto convinto. I videogiochi horror che ok. un articolo su Daria Nicolodi purtroppo hanno dedicato veramente pochissimo spazio a Daria Nicolodi che io dico un'attrice che ha partecipato a 3, 4, forse anche di più film super famosi di Dario Argento quindi direi un'attrice piuttosto nota mi hanno detto, io non guardo la tv generalista, mi hanno detto che non aveva fatto neanche due secondi al telegiornale su questa attrice tutto per far... Ah, L'ennesimo servizio su Maradona E ho capito che Maradona Nel suo campo è stato Forse il giocatore più forte del mondo Però cioè, non è giusto Solo per fare un po' di views in più Un po' di, di ascolti in più fa... cioè, Due minuti sulla Nicolò Di la potevi fare Un grandissimo stronzo Direttore di, di qualsiasi telegiornale di merda Niente, non ci sono grandi notizie dalle mie risorse Andiamo a vedere qua, nelle notizie americane. In futuro farò qualche direttore con Remotored Che fa una paurissima, ragazzi Io faccio mea colpa sui videogiochi Ultimamente non sto riuscendo a farli Tra l'altro l'Xbox che mi hanno, mi hanno venduto È l'unica buggata di tutta la storia delle Xbox serie X Qui mi sento di... Insomma fare un ammonimento si può dire così non so se si può dire a GameStop perché comunque si stanno sbattendo ma dopo un mese dovevano trovare un modo per darmi un'altra un console e non lo stanno facendo e io penso che se questa no, situazione non si risolve probabilmente andrò a fare un po' di casino nel negozio con una mazza da baseball perché non, non esiste Comunque sono, sono Non sono miliardi Però sono 500 euro di Xbox Che non funziona Che continua a crashare Ho chiesto sui gruppi Facebook Non va Cioè gli altri va Sono l'unico a cui non va Quindi andate a fare in culo Ma proprio di cuore Cioè e Non me ne frega un cazzo delle scuse Ecco Poi vedremo Insomma Inizieranno a girarmi i coglioni Se, se non si muovono Poi non è che io sia questo grande influencer, però, come tutti i, i clienti, ho il diritto di lamentarmi. Uh, Amanda Siegfried è figa, lo, lo sappiamo. Comunque il congeliano congiglia, il è come lo scemo del figlio. Mi ha sempre fatto ridere questa definizione il congeliano è come lo scemo del villaggio gli si vuole bene fare questa nozione se non ci fosse, esatto solo che i congeliani sono tanti, questo è il problema ma come sono tanti anche i il futuro in futuro farò qualche diretta horror con, eh, già letto, tanto amore per Dario Nicolodi è vero, eh? oh, io ho un amico congeliano che mi ha detto che The Badabadu è il peggior horror che ha ho mai visto <ride> ovviamente siamo diventati amici prima di sapere ciò poi sempre togliergli l'amicizia ma no, mamma mia, mi penso che sei scoppiato, ho una motosega. <ride> Calcola che uno dei miei film... Eh, eh, scusate, uno dei miei film preferiti... Ah, ok, è uno dei tuoi preferiti. Beh, Babadook è uno dei preferiti di molti. Non è tra i miei preferiti, però mi piace. Avete presente il meme di Batman che schiaffeggia Robin? <ride> Ecco, mettete me al posto di Batman e il congiuriano al posto di Robin. Però niente violenza, ragazzi. A proposito di violenza, sta per arrivare eh, sui vostri teleschermi una sorpresa anticongiuriana che non potete immaginare. È qualcosa di strepitoso che ogni vero anticongiuriano dovrebbe possedere. È una cosa da collezionare. Sul per Ultra Limited Edition che potrete acquistare. E penso che settimana prossima potrebbe venire svelata. Quindi tenete bene le orecchie aperte se vi interessa, non siete obbligati a avere un pezzo così pregiato nella vostra casa. Non vi dico che cos'è. Però è molto anticongiuriana ed è molto figa, l'ho fatta insieme a un altro brand che ama non aprite questo blog, lo ama proprio, infatti è nata un'amicizia, una collaborazione stupenda. Tenete le orecchie aperte, anticongiuriani. Uh. Ti voglio vedere in versione zombie Con Banjo a mano Alla stop No, devo fare... Devo dire che il commesso si sta sbattendo Poi avrà anche altri cazzi E sono un po' finito nel dimenticatoio Però, ragazzi, cioè, ho speso 15, cioè 15 euro Stavo dicendo Ho speso 500 euro in anticipo Per averla al day one Ora siamo al day... Tra 4 giorni siamo al day 30. Cioè e non ho un cazzo tra le mani e non, non, non che vorrei averlo in senso letterale. Non ho niente con cui, cioè, per fortuna ho la PlayStation e mio figlio gioca con la PlayStation, se no eravamo se avessi venduto la PlayStation, sarebbe cioè, mi hanno pure chiesto se volevo dare dentro la PlayStation 4 per scalare il prezzo. Cioè se io avessi dato dentro la PlayStation 4, ora non avrei neanche il lettore per i film, e, e capite che a quel punto mi incazzerei di brutto che poi diciamo una cosa, l'Xbox serie X, io ho preso la serie X apposta perché c'è il lettore 4K dei film capito, io l'ho presa per i film fondamentalmente, perché comunque un lettore Blu-ray eh, blu 4K costicchia su Amazon un vero lettore 4K, e quindi ho detto, sai che c'è? Faccio una spesa che ci metto dentro anche i videogame Quindi mi sono tenuto comunque la Playstation 4 Per fortuna Per fortuna ragazzi Comunque, visto che siamo un pochino di più del solito oggi Vi voglio ricordare una cosa Lo potete fare anche in questo momento Se vi abbonate al canale non come c'è scritto lì con i 4 euro, 5 euro, non mi ricordo Ma con Prime, se, se aprite il menu andate sotto, vedete C'è scritto abbonati, abbonati gratis con Prime Con Prime, se avete già il Prime eh, Prime di Amazon, Prime Video Non pagate nulla e vi abbonate al canale Questo cosa significa? Che a me arriva una piccolissima quota Ma è importante se moltiplicata per tanti E a voi non costa nulla E potete soprattutto non so se si può già dalla prima si può fare l'abbonamento per 3-4 mesi quindi ci, poi non ci pensate più fatelo se volete fate direttamente quello dove mi date i soldi oppure diventate patreon che, che i patreon io, io i patreon li amo io i miei patreon li amo per ora sono solo due però li amo meglio perché ho più amore per due io ho letto alcuni commenti idioti riguardo al passaggio in TV del film La Casa 2 I congeni sono Vugo No beh La Casa 2 non si può toccare ragazzi Non si può toccare La Casa 2 non si può toccare La questione vuota eh, Cosa ne pensi? della questione dell'anno prossimo Il film contemporaneo nel cinema e in digitale Ah, bella domanda bella domanda guarda sarebbe da fare una live esclusiva su tutto il mondo del cinema in sala cinema on demand e cinema on video ok grazie per lo screen Patreon here grande Bravo, infatti, Watch Film è un Patreon e lo ringrazio tantissimo anche da un po' di mesi e quindi lo ringrazio tantissimo da un po' di mesi. Allora è un discorso davvero complicato e io penso che chiunque sp sputi fuori un uh, giudizio senza rifletterci almeno un minuto sia un congiuriano. Quindi attenzione ragazzi, ogni questione ha un peso e una complessità diversa, non è. La Juve ruba? Sì, ruba, è facile. Non è così semplice invece il discorso. Adesso non si offendano i juventini che vi voglio bene. Il mio cognato è, è juventino gli voglio un gran bene, quindi non vi offendete. Però appunto la questione cinema-film è complicata perché... La, la questione economica è una, un problema economico, ecco, no, Juventino se n'è andato, eravamo 11, siamo 10. <ride> scusa, scusa Juventini. La questione è complicata perché il cinema è una macchina economica, come tutte le cose, come i videogame. Quindi deve in qualche modo guadagnare, ok? Quindi non iniziamo a rompere i coglioni su queste questioni qua. Ma soprattutto io mi chiedo una cosa... Ma se in Italia scaricano tutti i film illegalmente, Perché gli ero del culo? Eh? Io ve lo dico perché gli ero del culo... Perché già mi sono fatto un ragionamento... Ve lo dico io... Per la questione... Laro, allora, sappiate che il, i film... Quando vengono mandati... Quando vengono la bobina del film... Il file... Perché una volta magari era la bobina... Adesso è un file vengono mandati alle sale di proiezione fanno un, un giro mano in mano passano da mano in mano arrivano, parto dagli Stati Uniti che è il maggior distributore di cinema e fanno tutti dei giri capite? quindi finiscono in mano in mano in mano in mano a qualcuno finché poi alla fine diventano eh, ci sono i cosiddetti leak no? vengono leakati e messi nel mercato illegale quindi c'è tutto il tempo di metterli nel, legato, nel mercato illegale. Con questa manovra che faranno le grosse case di produzione, il film uscirà in contemporanea e non uscirà dalla, dalla casa del, eh, di produzione fino al giorno in cui sarà proiettato e messo online. Quindi ci sarà molto meno spazio, perché secondo me qua dietro c'è una manovra per combattere il, il meccanismo della pirateria, Molto forte perché loro hanno detto: Ok, cambia il mondo. Sta cambiando il mondo, cambiamo questo, ma adesso dobbiamo tutelarci da questi grandissimi figli della mignotta che ci rubano i film. Quindi ci sarà meno leak, perché ci sarà meno range di tempo tra quando viene messo fuori e quando viene venduto. Quindi. Probabilmente il film sarà più facile che le persone che lo guardano in modalità illegale lo vedranno dopo. Quindi a differenza di adesso, che lo vedono prima, non, lo, non sarà più così. Lo vedranno dopo sempre in maniera illegale perché verrà in qualche modo grabbato, perché sarà molto difficile impedire lo screen recording. Quindi un conto è dire io mi sono... qualcuno mi ha passato il file in maniera illegale e vabbè. Ma lo screen recording, eh, come cazzo lo eviti, cioè in è inevitabile, soprattutto a casa tua, capito? Quindi io mi metto il mio schermo in registrazione, poi oh, ci saranno anche dei metodi, che ne so. Detto ciò, eh, che cazzo si lamenta sta gente che li i film neanche li, li paga? Cioè vanno tutti a, vanno tutti a, a cercarli illegalmente, ma sono ridicoli, sono ridicoli. Detto ciò, io ho le mie idee su questo mondo... Io, per esempio, avevo un'idea fantastica che ve la posso anche dire, perché non è che ci potrei mai guadagnare non lavorando nel mercato. Io avrei fatto questa cosa qua, che è una cosa che rialza anche il mercato dell'home video. Avrei fatto in modo che chi compra il biglietto della visione digitale, ma a questo punto anche del cinema, quindi grazie a quel biglietto che compri al cinema, dentro tu hai un codice quindi anche il biglietto che compri in versione digital dello streaming le legale, tu puoi avere scontato il, eh, il prezzo del biglietto o una parte del prezzo del biglietto della visione dalla versione on video. Io avrei fatto questo. Quindi se tu la usi bene, se tu non la usi, cazzi tu hai perso i soldi. Cioè, nel senso, in questo modo, eh, tutti quelli che compreranno il film dopo, stai sicuro che un buon 80% se lo guarderanno volentieri al cinema o in anteprima, perché a tanti piace vedere i film prima e non aspettare 6-7 mesi per vederlo in un video. Per cui questa era una mia idea che avrei, se, fosse, se lavorassi nel settore, avrei proposto, e è sicuramente un'idea... Da valutare poi non dico che non possa avere delle, delle controindicazioni, anche perché non lavorando nel settore, qualcuno potrebbe dirmi: eh no, ma se fai così, bla bla può essere. Però, è un modo: è un modo per tenere vivo comunque il mercato dell'home video. Che a me interessa, a Dante interessa. A WatchFilm interessa, a Thomas e Sara, interessa, e tutti gli altri. Gonzalo ma alla fine dei New Mutants, <ride> Ma guarda, io ho appena comprato un pacco da... Ho appena comprato un pacco da 6 mutants di HM. E quindi sono a posto così. Per ora non ho bisogno di New Mutants. <ride> che è un mio modo, diciamo, una mia allegoria per dirti che non guarderò quel film. A meno che non mi capiti per veramente per sbaglio. Ma se no ti... Ma proprio non, non me lo sogno neanche di vedere quella cacata. Ma se noti tutti si stanno buttando sul digitale, Warren con sta manovra, Disney, la stessa Midnight Factory con il canale Prime e altri. Sì, sono d'accordo, ma sappi una cosa, non si stanno buttando sul digitale tutti con la consapevolezza che quell'operazione è efficace. Si stanno buttando tutti come prova. Punto. Quindi provano e poi ti faranno, tireranno le somme. Quindi se voi ci tenete a quel tipo di cosa, la dovete incoraggiare. Se non ci tenete, la dovete eh, non boicottare, ma non usarla. Insomma, se preferite il vecchio... Ma potete anche... Io quello che, che vi dico sempre, voi potete anche scrivere a CG, a Midnight, a, anche a... Oh movies, Digit Movies, o eh, movies non distribuisce più però, Digit Movies, Tetrovideo, voi potete scrivere con grande educazione e stima, mh, dire le vostre idee con grande umiltà però, eh, non è che dovete andare lì e dire secondo me, fate così, dite ma eh, io ho pensato che secondo voi è una cosa... E poi potete dire tutto quello che volete a tutti, anche a Warner, tanto Warner non vi risponde perché non gliene frega un cazzo di voi, ma le altre invece gliene frega, no scherzo. Eh, non, lo, no, non è vero che non gliene frega un cazzo ehm, però è così grande che è, che è difficile farsi notare No, da, da una, una grande infatti a me Warren non mi ha mai cagato di striscio eh, per, fa, per farvi capire che non ha neanche bisogno di degli influencer o comunque non crede in questo, in questo tipo di promozione eh, invece io penso che sia al di là dei risultati che può avere un, un influencer un micro influencer un influencer che ha tre follower penso che comunque sia giusto far sì che si creino delle discussioni in sottofondo anche semplicemente mandando un DVD o mandando uno screen per vedere il film in anteprima è un influencer comunque che ha voglia che sia piccolo o grande che ha voglia di, di fare questo mestiere non pagato per per il passione del cinema crea una crea discussioni crea un. è come se accendesse delle piccole discussioni che poi si propagano e, e quindi secondo me è sempre positivo quindi anche voi potete essere influenti, lo dico sempre, eh, soprattutto di Midnight, ve l'ho detto e ve lo ripeto, loro ascoltano tantissimo gli utenti, forse ascoltano di più gli utenti che, che me o un qualsiasi altro youtuber che, che fa le recensioni, assolutamente. Di sicuro non ascoltano quelli che si fanno pagare per fare gli articoli o le recensioni. Si vede che ascoltano gli utenti infatti Ecco, se non vi ascoltano vuol dire che Quel film che voi avete chiesto L'avete chiesto solo voi eh, e, e Quindi voi dovete capire che Non possono mettere in piedi un lavoro di mesi Per far uscire un film che, che comprereste solo voi Cioè, cosa fanno? Allora ve lo vendono a 10.000 euro e sono a posto È chiaro che devi interessare alla massa Poi ribadisco una cosa Midnight Factory fa uscire un sacco di cose fighe e qualche volta, cose pessime o non tanto belle. Voi dovete capire che dietro a questi meccanismi c'è anche una forza maggiore che costringe comunque la casa a comprare anche più film di quelli che sono quelli che loro vorrebbero. Quindi, a volte eh, tocca anche far uscire film che, che fanno parte di una collana, di una serie. Eh, ovviamente non quelli terribili però non è che si possono fare uscire solo capolavori fanno uscire anche film che magari sono di interesse generale come può essere The Boy 2 che interessa a molti perché comunque il primo film era abbastanza piaciuto a qualcuno a me non era neanche dispiaciuto tantissimo soprattutto il finale mi aveva in qualche modo sorpreso perché ha detto: Ma almeno non è la solita congiurata. E infatti non lo boccio totalmente: The Boy 1. Anche se per, secondo me l'attrice di, di, di, di, Resi eh, sì, di Resident Evil di The Walking Dead è tanto figa quanto incapace a recitare. <ride> cioè, nel senso, non è proprio così brava a recitare. Ecco, è molto figa. Se, se volete vedere quanto è brava a recitare guardate di Dead Race 2 mi sembra una roba ignobile <ride> però è molto gnocca come del resto tanti attori sono molto gnocchi e non sono tanto bravi a recitare cosa che non accade per um, Robert Pattinson che è considerato un bel, un bel ragazzo invece in The Lighthouse è un fottuto mostro e ha dimostrato di essere veramente veramente bravo Perdonatemi, metto un attimo in pausa e torno da voi, eh, non mi mollate un cazzo, anzi chiamate i vostri amici, vostro cugino. Arrivo subito. Qua, quanto è comodo Streamlabs, ragazzi, ti puoi fare tutte le schermate, le mettere in pausa. Qua, che cazzo è? si è spento? No, mettiamo un po' di musica. Facciamo anche una live in Instagram. Non uscite da qua, la faccio solo per attirare la gente. Vediamo se qualche scornacchiato. The Boy 2 è una grande delusione, Ne parlo, né l'aggiornamento uscito... Allora, ho, ho, ho girato due video ieri, cazzo, piuttosto pesanti. Gio... Pesanti nel senso con tanti film, veramente tanti, eh, perché CG Entertainment mi ha mandato la solita s... tornata di film, eh, tra cui appunto io ho scelto delle cose che mi mancavano eh, e dei cult, e poi mi hanno anche mandato delle cose che ci tenevano che io vedessi anche non horror e poi ho fatto un video a parte con le uscite un video degli ultimi due mesi quindi mi factory universal e eagle picture che sono i film che mi hanno mandato poi alla fine come sempre ho messo quelli che ho comprato su amazon e delle cose che avevo preso ai mercatini quando ancora si poteva andare che non vi avevo mai raccontato, quindi ho messo tutto insieme ed è un aggiornamento della collezione. Quindi sono due video, quello di CG l'ho montato tutto, lo devo esportare e probabilmente lo carico o stasera o domani. Quello dell'aggiornamento della collezione magari tra due o tre giorni lo, lo metto su. Eh, CG Entertainment eh, Ragazzi, eh, poi vedete il video Comunque appunto nell'aggiornamento della collezione Parlo anche, e eh, uscite un video Parlo anche di The Boy 2 Dico due cosette su The Boy 2 Anche alla faccia di chi dice che io non parlo mai male de Dei film Midnight eh, Insomma non Io non parlo male, nel senso che non li insulto Come, fa come fanno dei beceri Congiuriani su internet Che dicono Merda, fa schifo. Cioè, però eh, posso criticare in modo costruttivo le cose, no? Che cazzo ho toccato qua? Un giorno, se, però, è, è anche un po un po la, una cosa un po' cattiva. Tra l'altro, parlerò anche di, di Tiger Are Not Afraid. Insomma, le uscite di, di Midnight, le uscite di. So, ci sono delle belle cose questo mese. Questi due mesi Scusate Faccio una pausa un secondo Bevo un po' d'acqua e guardo qualche cazzata su facebook Così magari mi viene anche qualche spunto per dire Eh vabbè Quello che volevo dire, che ho ribadito prima, no? anche sul discorso di che film hai visto, che film non hai visto, ci sono tanti film horror cult che io non ho visto e che eh, sarebbe meglio che io veda al più presto eh, e io sono ben felice di vederli, infatti tante volte dicono: sta cagata, La, appunto come può essere The New Mutants, eh, non è che non so come si dica, eh. lo dico così apposta, eh, Quel film lì che mi, mi suggeriva prima, non mi ricordo se School Cage, Sì, Skull Cage. Ehm, magari può capitare poi il momento che io lo guardo perché mi va. Però diciamo, tendenzialmente non lo metto nella lista perché io devo sprecare due ore per quando ho tanti appunto film notevoli da vedere come appunto Gli Invasati di Robert Wise che è appunto qua davanti sul gruppo Facebook di Non aprite questo blog, entrateci perché lo sto cercando di tenerlo vivo e tenerlo bello divertente, diciamo, utile anche, utile a, a crescere la nostra cultura di tutti, cinematografica. Dice, ci metto la mano sul fuoco che è meglio della serie Netflix, beh, è ovvio, ma tu, già che dici serie è come se dicessi, è il prefisso di qualcosa di, di scadente, di meno di qualità rispetto a, a un film, cioè è già un prefisso quello. Eh. Poi tra l'altro adesso è scoppiata la meme mania contro i congiuriani. Vi ricordo che sta per uscire un oggetto fantastico Beh li guarderò dopo questi, questi qua Aspettate Perché non vedo cosa c'è scritto Chat in pausa con lo scorrimento Cosa vuol dire chat in pausa? Oh, ma va, non lo so, ho schiacciato qualcosa che non dovevo schiacciare Le serie non le riesco a vedere più neanch'io perché o oh, veramente sono dei capolavori o non riesco a stare dietro una serie che allunga il brodo e, e poi non mi dà niente. Cioè ci sono film anche magari imperfetti, con problemi di, di budget, problemi magari di qualche attore non bravo, però che hanno una sostanza, ti danno molto di più sia a livello di emozioni che di cultura. Quindi che cazzo me ne faccio di una serie... Che è fatta e pensata per tenerti lì, a incollato e basta cioè. State comprando anche voi i regali di Natale? Allora vi faccio una piccola... State comprando i regali di Natale? Allora questa è la, la, la cosa che io vi chiedo Comprate tutti i regali di Natale dai miei link... Ve lo copio qua, link Amazon. Comprate tutti i regali di Natale dai miei link. Se voi dovete comprare un regalo anche costosissimo, sappiate che in questo modo, senza che a voi costi niente di più, mi mandate. cioè, arrivano a me. Capito? Anche cioè, se comprate un cellulare, un... arrivano, iniziano a essere già degli eurini in più, capito? Quindi io poi vi ringrazierò se mi fate sapere. Eh, se mi fate sapere. Oh, mi dice guarda io ho comprato una roba da 50 euro io ho comprato una roba da 200 per mio, no, mio padre sai comunque è natale si fanno anche regali un po' più costosi per la mia fidanzata le ho comprato un dildo d'oro fantastico grosso così <ride> se non dico una stronzata ogni 10 minuti <ride> comunque qualunque cosa compriate comprate quello che volete guarda. O quello che volete i soldi sono vostri però se lo fate su amazon dal link che vi ho dato io qua, oppure lo trovate sul sito di Non Aprite Questo Blog o sotto i video di YouTube Mi arriva una piccola percentuale, questo mi aiuta Per esempio adesso io vorrei tanto comprare la GoPro 9 Che è nuova, costa, costa 400 e passa e Voi direte, ragazzo, ma invece che comprarti l'Xbox, che non funziona, potete comprarti la GoPro 9 eh, veramente, guarda, vaffanculo perché la GoPro, no, non so se avete notato che nei video che faccio su YouTube eh, Guardo spesso in basso, non sto leggendo il gobbo, capito? Guardo in basso perché lì ho il, nel cellulare la preview di quello che si vede nella camera. Perché la camera, la GoPro 5, non ha la, il monitor di fronte Quindi non puoi fare le cose in selfie, diciamo Riprenderti e guardarti A me serve perché se vi faccio vedere l'interno di un DVD o la copertina di un DVD per inquadrare nel modo giusto, devo avere la... Allora, ho detto, vabbè, è uscita la nuova che ha uh, GoPro, che ha davanti lo schermo, mi, mi prendo quella. Permette anche di fare le streaming, quindi, insomma... E quindi sappiate che se voi comprate su Amazon, io poi ho un buono che posso dire, ah ok, c'ho 100 euro di buono, già tra 490 e 390 iniziato essere un prezzo un po' più accessibile. Sappiate che io non sono ricco di famiglia, ma sono ricco di amore per, per voi, per mio figlio, per il cinema. Quindi, questa è l'unica ricchezza che ho. Per voi che siete gli unici amici che mi sono rimasti ormai con questo lockdown... Non ho più... Boh, sono tutti spariti. Nessuno, più voglio, dai, nessuno esce, nessuno fa più niente. Insomma... Mh, sono, siamo un po' tutti no, al limite della depressione. Ok? Quindi... Fate il mio regalo, cazzo. <ride> Va bene, l'ho buttata a sorridere, dai. Eh, andiamo avanti. Io sono tutto vostro. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Okay. Ma che... Andiamo avanti ad non mi fare la richiesta della... Ringrazio chi ha comprato in pre-order, io penso sia Dante Lucifero, con il mio link ha comprato Bride of Reanimator, bla bla bla, il 2, di Mid-Effect, insomma, una bella edizione classica, comprata così, proprio senza neanche pensarci su due volte. C'è chi ha scritto... Midnight, stavolta hai esagerato. Prezzo troppo alto. Sembra la. Sapete quando. Che cazzo ne so. Fate lo scemo con una. La vostra ragazza vi prende da parte e vi dice: Stavolta hai esagerato. Ti ho visto che facevi lo scemo con quella là. Ecco, questo qua ha scritto sotto un post. Midnight, questa volta hai esagerato. Prezzo troppo alto. Siete impazziti. Ma <ride> che cazzo vuoi, ma vai. Ma vai a scaricare i film su alta definizione, che sicuro non hai mai comprato un film in vita tua, zio caro leggi i miei commenti precedenti, sono curioso per la tua Dimmi su cosa, così faccio prima Bravo Gonze, ci hai visto giusto, con i crassi vado in automatico, bravo Bravo te che hai comprato dal mio link, ti ringrazio tantissimo Comprerai Come to Daddy, Come to Daddy, Come to Daddy è quello con Elijah Wood? Fammi, fammi capire, perché era in streaming legale da qualche parte e Io compro... Ciao Davide Fratt, io non compro quasi mai roba che esce Perché mi arriva, mi arrivano dalle case di distribuzione Quindi non compro quasi mai finché escono se mai compro qualcosa che so che la, per esempio se, le, se so che una casa di produzione non mi ha mandato un film e uno di questi film per esempio non mi è arrivato lo scorso anno è uscito in, in un video lo, lo trovate nel uh, aggiornamento della collezione che uscirà in settimana questo film non è uscito un, è uscito in un video non mi, è stato, non mi è stato comunicato dalla casa di distribuzione non me l'hanno mandato anche perché a volte, per dire Universal, non mi manda. Se, ha, se escono tre cose oro, magari non me le manda tutte e tre, me ne manda una o due invece che tre quel mese lì. A volte me le manda tutte, a volte me ne manda una. Dipende dalla disponibilità che hanno e dalle scelte che fanno loro, che sono rispettabilissime. Per esempio, una volta sono stati molto gentili, sapendo la mia grande passione per, per Hitchcock, mi hanno mandato entrambi i cofanetti, quelli bianco e nero di Hitchcock, che tra l'altro adesso vorrei anche. Riprendere e vedere un po' di film perché eh, sono da rivedere insomma ce n'è veramente tanti che non mi ricordo neanche più e sono belli poi non durano neanche molto perché i film di una volta duravano meno quindi io non compro le uscite ma se appunto qualche film salta allora a quel punto so che comunque l'ufficio stampa non è che me lo rimanda a caso allora lo compro io e questa, questa, questo film qua ho aspettato veramente tanto perché ho detto aspetto un prezzo bassissimo C'è stato il Black Friday L'ho preso a 6,50€ Un Blu-ray eh, Non vi dico che film è Ha diciamo, la Marai Il contenitore rosso L'unico indizio che vi do È un film che non avevo E ci ho tenuto a, a comprarlo Come to Daddy Credo che sia il film con Elaja Wood Non l'ho visto Non ne so molto mi interessa vederlo, ma non lo comprerò finché non, non so bene che destino avrà, ecco, non sto a buttare i soldi, perché rendetevi conto anche di una cosa, che se eh, mi arriva un film io faccio una recensione, quindi faccio un lavoro che richiede anche una certa fatica, soprattutto quando poi non c'è quell'entusiasmo magari di un film bello che ti è piaciuto, eccetera, quindi... Eh, sarebbe controproducente per me spendere dei soldi per un film che mi viene chiesto di recensire e poi mi viene mandato gratis sarebbe da, da idioti quindi finché io ho voglia di recensire i film me li, faccio, me li mandano gratis e li recensisco ok, se non ho più voglia di recensire i film allora magari inizierò a comprarli è, un, è proprio un gioco forza che, che cioè, non posso essere così pirla da da comprarmelo prima quindi questo è un po' il ragionamento poi è chiaro che se quel film lì mi interessava molto e non mi è stato mandato per una serie di motivi me lo compro come è accaduto per questo film bellissimo che mi è piaciuto tanto di uno o due anni fa non mi ricordo esattamente se del 2018 o 2019 Bravo che ha evidenziato il messaggio Dante perché se no, se no, non lo trovavo. Con il colore venuto dallo spazio ha fatto un colpaccio mamma mia. So che ha diviso il pubblico tanto. Io l'ho adorato. P.S. quando l'avrò finito vi dirò anche la mia su Caleb. Ottimo. Intanto vi invito anche a seguire Dante Lucifero sui suoi canali e... E sapete che io seguo praticamente nessuno seguo. Oh, sono amico di tanti recensori Da Il mattino all'Orror in bocca eh, Cine Frank eh, Alessio ore di orrore Ecco Alessio, vabbè, Alessio è un, un, un monumento nazionale Però appunto seguo praticamente quasi solo Dante E, e un po' anche Alessio Però appunto... Non, non guardo i video degli altri, li guardo solo se, se mi serve proprio qualcosa, ecco. eh, per esempio appunto, se mi serve per scrivere una recensione, mi serve per confrontarmi con qualcuno, mi è capitato con Alessio di Oro di Oro qualche suo video. Eh, invece quelli di Dante io li guardo perché mi piace sentire Dante che cazzo c'ha da dire Quindi è l'unico che seguo eh, Quindi seguitelo Lo ribadisco, eh, è così Perché a me non piace se Io non seguo Anche per esempio ecco un altro che guardo qualcosina ogni tanto è frusciante Però appunto dico non è che seguo ecco mm, Vi ho detto proprio quelli che, che guardo ogni tanto Invece Dante e Lucifero non mi perdo neanche un video questa è, la, è la, la realtà delle cose, ma perché non è per snobismo, è semplicemente che mh, ho troppo da fare, io ho da fare i miei video, ho da dire la mia, non mi, mh, mi interessa cosa hanno da dire gli altri, ma solo pochi, solo pochi. Cioè, eh, Dante Lucifero, per esempio, lo seguo proprio per, perché eh, c'è una simpatia nel suo modo di fare i video che a me piace, proprio è la simpatia. Poi non, non la vediamo neanche nello stesso modo, su, su un sacco di cose, per cui ehm, va bene così. Però appunto non ho tanto tempo, eh, quindi se, non seguo nessuno, seguo solo lui. Come video su YouTube, poi il resto, figuratevi le live non riuscirei mai a seguire. Qualche live entro per salutare, sono entrato a salutare, se, se posso, se ho due, due minuti entro a salutare in qualche live. Per esempio mi piace molto seguire le live quando sono, per esempio, le live di Blockbuster, non sono live come un po' di cazzeggio, no? sono live dove o viene presentato un libro o viene presentato un film, un progetto e allora lì sì che le seguo perché magari c'è come la volta scorsa Antonio Tentori che presentava il suo libro, cioè queste cose qua le seguo molto volentieri perché sono cose che ti arricchiscono molto di più. Poi vabbè ovviamente anche le mie live ti arricchiscono <ride> Cosa credete Comunque il colore è venuto dallo spazio È un colpaccio E è... io Ha è... ragione Dante è un colpaccio Che CG abbia preso il film in anteprima Perché è uscito solo in digital eh, Scusate un attimo Non entrare aspetta Entra Dimmi Gianna Mi son... Ora si sente? Sì, penso di sì Scusate, dicevo eh, Perdonatemi questo piccolo lapsus eh, del, del microfono eh, Il colore è venuto dallo spazio Dicevo, oh, anch'io mi sono cioè, Mi sono complimentato subito con CG Per questo colpaccio Perché è veramente un grande regista Richard Stanley Che è il regista anche di hardware E vabbè c'è Nicolas Cage Che attrae comunque pubblico e che a noi piace comunque nell'horror ha fatto delle cose fighissime. A me è piaciuto persino Mom and Dead, quello un filmettino, però mi è piaciuta molto l'idea. L'ho trovata originale. Dei papà, dei ma mamma e papà che vogliono uccidere i figli. Eh, cosa volevo dirvi? Eh, ha fatto Mandy, che è un, un film stupendo. Esatto, bravo, l'abbiamo detto insieme. Comunque il colore venuto allo spazio è un film che divide perché probabilmente chi è molto esperto di Lovecraft, che ha letto tanti libri, non come me che non ne so praticamente un cazzo, se no, Cioè conosco le ambientazioni, i temi e tutto, qualcosa ho letto in passato ma si parla proprio di poche pagine, c'è chi ha letto di tutto e di più e... E, e quando vede un film tratto da Lovecraft eh, si sente sempre un po' tradito nelle aspettative, ma eh, io mi rendo conto che per, per queste persone sia più difficile eh, separare le cose. Io um, vi dico che comunque eh, Alfred Hitchcock era uno che diceva il libro si fotta, eh, io prendo la storia e ne faccio il cazzo che mi pare. Eh, e io penso che questo ragionamento funzioni nel senso che il libro, il film va visto come una cosa a sé cioè io prendo il libro e ne traggo quello che voglio per fare quello che voglio io cioè non è una fotocopia non è l'audiolibro, che cazzo cioè l'audiolibro è io mi ascolto quello che c'è scritto nel libro con una voce che parla è un film quindi io trago, creo comunque qualcosa di diverso e quindi non sarà mai uguale e, non e il libro poi di per sé ha ha un fattore determinante, che un libro letto da tre persone diverse genera immagini e sensazioni di diverse. Quindi che pretesa puoi avere che uno rispetti un libro? Non, secondo me è volutamente non rispettata la volontà dello scrittore, ma è semplicemente tra, tra ispirazione, come appunto Il colore voluto dallo spazio è un racconto che è, di cui ci sono 20 film, se non di più, quindi di che stiamo parlando, insomma e io non l'ho visto, poi vi dirò il mio parere ma lo giudicherò per fortuna o per, o per sfortuna perché comunque vorrei essere una persona più colta dal, dal punto di vista letterario ma eh, ho poco tempo e sono pigro soprattutto sono pigro perché il tempo si trova eh, ci proverò comunque lo giudicherò come un film a sé che poi sia ispirato a Lovecraft e che lo rispetti nel suo non me ne frega una bella amata mazza, sinceramente. Perché per me il bello del cinema è che il cinema, soprattutto quello di genere, è molto dissacrante. È dissacrante, è sempre stato dissacrante. Prende disfa, fa, non gliene frega nulla. ma un congiuriano non apprezzerà mai il colore però non apprezzeranno neanche persone non congiuriane ma magari molto colte che hanno letto tanti libri di Lovecraft potrebbero non apprezzarlo perché l'elasticità mentale non, ha, non è una, una cosa che è corrispondente eh, alla cultura è un, un esercizio, una predisposizione un tipo, ogn ognuno di noi ha un'intelligenza diversa c'è chi arriva facilmente a delle cose e chi ci arriva studiando c'è chi non ci arriverà mai io su alcune cose non ci arriverò mai e su altre sono molto intuitivo quindi la divisione per un film del genere ci può stare sempre con grande rispetto per il prodotto la persona perché Richard Stanley non è un coglione cioè come fai detto ciò quando lo vedrò ne parleremo meglio e voilà cosa stavo dicendo comprate un sacco di regali su Amazon dal mio link mi raccomando eh, sono un'ora e venti che, che sto parlando mi bevo un altro po' d'acqua perché poi alla fine no no alla fine non ho messo la musica no mi serve un po' di musica ragazzi perché se no se no non usciamo più eh Qua si è, scarica, si è spenta la... Io spero che CG collabori ancora con Adela Perché per portare cose del genere Mamma mia ci possono garantire bella roba Eh sì Come musica propongo la ballata del congiuriano Morto no, Scherzo, scherzo Non essere cattivo Uh, io guarda non ne posso più di quelli che mi dicono Io sono con Giuliano perché mi piace il primo film di Congi. Ah che figata Il mio amico Emanuele Crivello Che voi sapete essere un mega esperto di Evil Dead Universe Quello sì che è uno universe da idolatrare Emanuele Crivello è un redattore di Non Aprite Questo Blog Saltuariamente perché ha anche tutti i suoi progetti un amico e mi ha condiviso adesso uno screen sulla casa 2 commenti fatti dopo che l'hanno trasmesso in tv mi oh, ha scritto mi ha scritto mi ha condiviso come, ha scritto un post che poi me l'ha inviato via, via messaggio come molti sapranno ieri in tv hanno trasmesso la casa 2 intanto cito e segnalo, segnalo positivamente, nel senso la Evil Dead Italia, la pagina Facebook, seguiteli, gestita da Emanuele Crivello, editor appunto anche di Non Apri questo blog, esperto di Evil Dead e anche coautore insieme a me del libro di Giodante di book eh, Ho voluto raccogliere con voi le critiche rivolte al film di più alta fattura, laddove il popolo italiano dei social... Ha ah, in maniera concisa ed elevata colto gli aspetti salienti del film No, che ridere Un, un esimio critico mi ha addirittura fatto scoprire Che Ranivi stesso pensa che il suo film sia una stracacata Devo assolutamente correre a rivedere il capitolo 2 del mio libro Perché lui ha scritto anche un bel libro su, sulla saga di Evil Dead Se è comico non lo guardo ma un horror decente quando lo fanno... Cazzo, questi sono da, da stampare e far chill. La casa 2 è risultato un film comico, ma cacata. Ma come cazzo scrivono poi? Cosa parla mai visto? Stracacata. Neppure chi ha lavorato dice che sia horror talmente fa stracacare con la K. Una cacata. Meglio che sta con Bobby Joe, sembra. <ride> Come cazzo, scrivono? Quello... Ah, ok. Quello che sta con Bobby Joe sembra la vecchietta dei Goonies, un film scemo. E una stronzata. L'ho visto stasera. Ma è comico. Diciamo la verità: è una comica. <ride> Questo è quello che, che io dico. Eh. Essere, anti congi essere congiuriani, cioè non, il punto di partenza è non comprendere che esiste un, un mondo che è quello della horror comedy, quindi non capire l'intento del film è il primo segnale di analfabetismo funzionale, no? di, quindi di congiurianite. Adesso gli mando anche un vocale. Grande, ma guarda, stavo giusto facendo una live e l'ho letto in diretta Ho letto i commenti in diretta <ride> Fantastico e, Intanto qua, TV Verità, mi ha fatto vedere mentre mi mandavo anche persino un messaggio vocale Questo è tutto reale, tutta realtà, ragazzi uh, Mamma mia, regas, che, che tristezza Insomma, que... Tristezza e hilarità insieme perché è un sorriso amaro questo qua Genio quello che ha detto che ha fatto stracacare anche Sam Raimi e chi ci ha lavorato <ride> Vero, vero, Dani Iron Fist ha ragione, cioè veramente genio, genio. Ma cosa, cosa si può fare se non prenderli e sterminarli. No, no, non volevo dire quello, non volevo dire quello, fai bravo Che, che roba, che roba. Cazzo ragazzi, che bello. Una bella live comunque, siete stati tanti. E... è già finita la canzone. È già finita la canzone. Mettemone un'altra, mettemone. Madonna raga. Che vi devo dire? Bello, Capti State ce l'ho e ho fatto anche la recensione. E L'ho messa su non aprieto questo blog perché io comunque lo ritengo un po' horror Perché ci sono degli aspetti tipici dell'horror anche se è fantascientifico Dopo la tua review ce l'ho in collezione che aspetta Alla faccia di quelli che dicono che, che la gente non compra i miei consigli Fateglielo sapere, anzi adesso vi do anche un'indicazione un quando, quando mi postate perché... Perché vedete un film grazie a me, o non necessariamente grazie a me, magari lo conoscete già, ma insomma ne parlate con me, oppure vi ho spronato a vederlo, ho spronato a comprarlo, lo avete comprato su Mio Consiglio, oppure vi mancava giusto... Il mio parere, perché eravate già decisi per comprarlo e poi alla fine grazie al mio parere avete deciso di comprarlo Quindi non è che per forza ho influito al 100% ma magari anche solo al 10% nella vostra scelta E mi volete taggare nelle vostre stories, nei vostri post Lo potete e lo dovete fare, che mi fa piacere perché fa sapere anche agli altri quella che è la mia influenza Ma taggate anche il produttore perché se no non lo sa nessuno. Cioè, se voi taggate me, taggate anche CG Midnight eh, Il regista. Il eh, un attore. Cioè, quello che trovate insomma, tutto quello che trovate. In modo che uno intanto vi fa bene anche a voi se avete dei profili che volete farli crescere. Perché se taggate CG fate sapere CG che esistete. Eh, poi se taggate me fate sapere che siete collegati a me. Quindi questo era un piccolo, un piccolo tutorial su come, come, come si fanno le, le citazioni Insomma le, le, se citate non aprite questo blog Fatelo così perché è più utile Nel senso che comunque almeno la, arriva la notifica eh, Che dire ragazzi Io sono quasi... Ma se mi fate andare a prendere un... Ditemi voi Se mi fate andare a prendere un caffè rimango altri 10 minuti Se no chiudiamo qua sono contento di sta live, è venuta bene, è venuta utile e penso che la, la scaricherò la proporrò anche su YouTube. Ditemi se siete d'accordo e soprattutto ditemi se vogliamo andare avanti ancora una decina di minuti e cazzeggiare così, tanto le cose importanti le abbiamo dette. Dai, allora faccio velocissimo, vado a prepararlo, pre non prepararlo, eh. lo metto un attimo, un minuto nel microonde e torno. Ma no, mi fa ridere che questa canzone dice RITARDAT A chi si starà riferendo? Li trovate su Spotify Mani pulite. Sono la colonna sonora di non aprire questo blog Perché non mi viene bloccato il copyright Sono miei amici Almeno il uno dei cantanti è un mio amico John che saluto E infatti, infatti l'ho chiesto apposta A chi si riferisce RITARDAT Comunque, sono fighissimi, se cercate i video dei Mani Pulite su Youtube, loro praticamente hanno fatto, ave, adesso, hanno, adesso sono mezzi sciolti, non ho capito? Cioè, in realtà no, si sono ri, riformati, però all'epoca, qualche anno fa, avevano, iniziavano ad avere un po' di successo, avevano fatto un gruppo dove praticamente ogni cantante rappresentava un personaggio politico, c'era Berlusconi, e con le maschere, cioè vi giuro è una roba fighissima, alla, alla Point Break, e tutte le canzoni fanno il verso Comunque alla politica Di quegli anni lì Degli anni precedenti a, a, a, E insomma Fanno abbastanza ridere Infatti si chiamano Mani Pulite Come il famoso eh, Diciamo operazione giudiziaria no? Mani Pulite Io facevo parte di un gruppo Ah io facevo parte di un gruppo Ma stiamo parlando di adolescenza Cioè, Non di adolescenza ma facevo parte di un gruppo, che si chiama che si, un gruppo hardcore di musica, insomma, musica dura, non rap, eh, e che si chiama Rifiuti Umani, figurandovi. Eh, poi dopo io sono andato via dal gruppo, hanno cambiato il nome in RFT, che è un, una sigla che vuol dire Rifiuti. Eh. Sì, però è stato l'unico, diciamo. No, poi ho avuto anche dei gruppetti prima, simpatici però non sono mai stato un vero musicista suonavo la chitarra male e basta però mi divertivo insomma ho fatto qualche concerto è stato divertente ci stava il caffè mi ci voleva proprio una botta di va bene ragazzi fatemi l'ultima domanda le ultime cose che, me ne, che me, così andiamo anche perché non so per quale cazzo di ragione in questa stanza sotto c'è il gelo, si muore Madonna, adesso lo riposto quella, quella cosa di Evil Dead Italia Ah, quando carico i video, bravo Allora, sta, eh, ho finito di, eh, di montare, diciamo, quello su CG Forse lo, faccio, lo carico già stasera perché sono le 3 Quindi faccio in tempo a rivederlo un attimo E, e pubblicarlo E... Mentre invece quello dell'unboxing, aggiornamento, collezio... dell aggiornamento della collezione, scusate, quello dell'aggiornamento della collezione, uscite un video delle varie case, lo pubblicherò tra, cioè la lascio passare due giorni almeno tra un video e l'altro, per cui per non avere troppa roba tutto uguale una dietro l'altra, però ho deciso che oggi o, oggi o domani pubblicherò di nuovo... Il video unboxing della Tetrovideo lo ripubblicherò su Instagram Mi spiace per chi l'ha già visto ma lo, lo ripubblico solo in questo caso Perché Tetrovideo comunque è una realtà molto figa ma che comunque è di nicchissima Io voglio, voglio aiutarli con il più possibile So che comunque se ripubblico il video farà qualche views in più Cioè nel senso che verrà visto da quelli che non usano assolutamente YouTube Quindi ci sta a metterlo lì eh, anche se purtroppo voi la, magari l'avete già visto Poi niente raga Io vi invito Ecco una cosa che, che voglio fare Cercherò di produrre più roba possibile E poi soprattutto chiedo un aiuto a tutti voi Nel gruppo Telegram Se ci volete entrare vi metto anche il link Qua nella Nella chat Telegram Vi chiedo aiuto nel gruppo Telegram, devo fare il video consueto che faccio ogni anno con i tre migliori film dell'anno, che non sono i miei tre migliori film che ho visto io in questo anno, ma che sono proprio usciti quest'anno e che ho visto. Aiutatemi perché quelli che non ho visto, se riesco in modo legale a vederli, li guardo, se no dovrò fare una um, classifica, diciamo... Monca, anche se poi in realtà quelli che andavano visti li ho visti eh, Per esempio non, non parlerò di film che ho visto nei festival Perché io considero l'uscita al cinema, l'uscita ufficiale Quindi non il festival che è una cosa esclusiva Esatto, quindi ecco, le regole sono queste non Deve, es deve essere un'uscita ufficiale al cinema Quindi o cinema o ufficiale in eh, digital... digital streaming legale quindi su una piattaforma eh, legale poi magari mi è venuto in mente adesso potrei fare una una classifica che potrebbe essere carino anche da, da fare sia che, che io faccia la mia sia una di gruppo magari con, una, con un uh, sondaggio con le migliori uscite uh, on video dell'anno visto che siamo quasi alla fine di dicembre no? quindi penso che possiamo iniziare a prepararla se appunto gente come Dante vogliono aiutarmi nel gruppo a raccogliere un po' quelli che sono i nomi facciamo sia un sondaggio pubblico ecco potrei fare sia del film però li voglio fare dopo aver detto la mia non lo so vediamo comunque farò, farò due farò un video con queste due cose probabilmente i migliori film usciti horror nel 2020 non facciamo la solita battuta che il peggior film horror del è il 2020 perché mi ha rotto anche un po' i coglioni e poi farò anche la classifica delle migliori uscite on video E non so, adesso che ci sto pensando Potrebbe essere le migliori uscite on video Dal punto di vista del film O della qualità del prodotto È interessante questa cosa Cioè Potremmo fare gli awards Perché io so che c'è gente che fa gli awards In giro per i social eh? Ragazzi, gli awards <ride> Volentieri Gons Grande Ma perché Dante è sempre molto eh, Come dire produttivo, ha eh, iniziativa, ha voglia di fare eh, si diverte come me a parlare di horror e a fare cose di questo genere quindi sia lui che facciamo gli NQB awards ma potrebbe anche essere un'idea perché sicuramente sono più di rilievo rispetto ad altri non so se sei d'accordo cioè soprattutto se uno eh, se li compra i follower con qualche bot Usa qualche meccanismo, oppure, magari fa passa la giornata a fare follow and follow, eh, agli altri e quindi così aumenta i suoi follower. Poi, quando fa le live, c'ha gli stessi spettatori che ho io. Yo. Ma no, ma ragazzi, lo dico perché io lo dico come critica costruttiva. Quindi, se vi riconoscete in questo profilo, vi do un consiglio: non fate follow and follow perché è una cosa fastidiosa. Eh, fatevi conoscere tramite la qualità non usate i bot perché vi riempite il profilo di profili falsi che poi vi danneggiano il vostro, la vostra qualità se avete della qualità da, da proporre quindi eh, la mia non è una è una critica costruttiva quindi vi ho dato anche un consiglio dai che potete farcela io per esempio non ce la voglio fare mi vado bene così come sono ho, il, ho la mia crew Bello, mi piace la mia crew. C Ho la mia crew di, di anticongiuriani, gente che mi segue e che ne sa molto più di me. Quindi questo mi dà, mi, da, mi inorgoglisce, cazzo. Vuol dire che allora ne capisco. E, e, tra, e mi raccomando, arriva un oggetto particolarissimo tra poco, anticongiuriano, da collezione. Secondo me è da collezione. Fate Vobis. Grazie, un abbraccio a tutti, è stato veramente bello Bella live eh, Per i miei numeri Super popolata Ma poi sempre i friend Sempre più friend, anche quelli che inizio a vedere Più spesso eh, Dani Vabbè, tutti Skullcase, Dani, Dante Thomas, Davide Vediamo se riesco a citare Ma non posso vedere purtroppo chi c'è in live Vedo solo i commenti per cui se volete salutarmi Salutatemi vi, vi saluto Dicendo il vostro nome Così almeno Sembra più Ciao alla prossima Grande Daniarion Fist Chissà se posso vedere Da qualche parte I partecipanti Vabbè vi lascio con un po' di musica Buona domenica a tutti Buon horror a tutti Seguitemi Su Instagram, Facebook, Grande Sara, Gruppo Facebook, YouTube e ovviamente su Twitch, abbonate, e se volete diventate patron e se volete diventate i miei fidanzati, e fidanzata. E facciamo una mega orgia. Non so se si può dire. Forse mi banneranno guardate sembra che la testa sia staccata quanti sono scemo ragazzi ci vediamo presto ci vediamo presto ti la sua troia goia che sei monaca costa questa quindi metti mostra dal resta nostra amore scrive giro con ci suona e e Mi sei gonfiato un occhio ragazzi. Ci affecto ti amo, quando ci teniamo un fermano. Vabbè ragazzi, ho fatto lo scemo abbastanza, vi ringrazio tantissimo, buona serata.